13, 19. Non chiedetemi che significa questo numero, perché oggi parliamo di poliamore. Cos'è il poliamore? È qualcosa che deriva da, dalla poligamia. E cos'è la poligamia? Più o meno il contrario della monogamia. Non è semplice da spiegare perché viviamo in una società dove determinate strutture sono, sono insite e esistono da così tanto tempo che sono considerate scontate e sono considerate l'unica cosa possibile. Quindi così come ci troviamo in una società patriarcale eh, così come ci troviamo in una società capitalista eh, ci troviamo in una società monogamica dove il, il matrimonio è visto come unione tra due persone ma chi ha detto che questa possa essere l'unica soluzione possibile se in natura invece vediamo che Oltre alla poligamia, oltre alla monogamia, esiste anche la poligamia, e esiste anche la poliginia e anche la poliandria. Quindi ci sono situazioni in cui c'è un solo maschio e una sola femmina, situazioni in cui c'è una sola femmina con più maschi, situazioni in cui c'è un solo maschio con più femmine e situazioni in cui ci sono più maschi con più femmine, appunto la poligamia, e che non è contemplata, non è possibile sposarsi in più persone, basta parlarne e io sono sicuro che la maggior parte delle persone che stanno ascoltando questo filmato già si saranno fatte idee strane su di me e su quello che dico. Però eh, se vogliamo veramente mh, rispettare le differenze, vivere in un mondo dove le differenze, anche sessuali, eh, nonché sicuramente affettive, tipo ecco qui l'amore mio, cioè, mio è nicotino, chi mi conosce lo sa, comunque dicevamo, le differenze sessuali vanno rispettate così come è giusto che si possa essere etero, piuttosto che gay, piuttosto che trans, piuttosto che bisex, piuttosto che tutte le varie etichettine che adesso vanno più o meno di moda, ehm, deve essere giusto anche poter eh, permettere che ognuno esprima l'amore, l'affettività, il sesso nei modi che preferisce, quindi senza voler fare una polemica, senza voler entrare troppo nell'argomento eh, per tutti quelli interessati mh, tutti quelli interessati possono da soli andare a cercare su internet cosa significa poliamore, cosa significa poligamia ma eh, la, la mia domanda semplicemente è dobbiamo per forza di cose essere tutti uguali dobbiamo per forza di cose vedere tutti le stesse cose alla stessa maniera ehm, io non credo che si debba o si possa amare una sola persona io credo che si possano amare più persone contemporaneamente credo che la gelosia è un sentimento di protezione verso un qualcosa o un qualcuno a cui noi teniamo e che abbiamo paura che possa subire dei danni, e quindi credo che sia giusto essere gelosi di, della propria ragazza quando questa rischia di essere violentata, rischia di essere picchiata, ma non credo che abbia nessun senso essere gelosi se la propria ragazza ha voglia di libertà. Eh, l'amore è libertà, l'amore non è possessività, quindi... Ehm, con questo piccolo filmato eh, voglio da una parte presentarmi senza dover mettere una cavolo di foto con un cavolo di numeretto su, su un gruppo di, di poliamorosi che purtroppo... Ce ne, sono, ce ne sono veramente pochi, poi qui da noi in Italia, magari con le ingerenze del Vaticano e della Chiesa, che te lo dica a fare. Dall'altra parte vorrei che tutti quelli che non capiscono di cosa parlo eh, possano avere uno spunto di riflessione e conoscere qualcosa di nuovo. E quindi la domanda è, avere una ragazza, avere un ragazzo, perché fermarsi solamente a uno? se l'amore è universale. C'è un limite all'amore? C'era Max Weber, se non sbaglio, che quando parlava di potere diceva che ha sbagliato dire che all'aumentare del potere di uno diminuisce il potere dell'altro, perché il potere non è una cosa misurabile, eh, non è una cosa limitata, non è un valore limitato. E allora la mia domanda riguarda l'amore, l'amore è limitato, l'amore è misurabile, eh, io credo di no, quindi eh, vi lascio questi spunti rifless di riflessione e vi passo a presentare il più grande amore della mia vita, Nicotino, che adesso che per un biscottino ci farà un bellissimo show e poi vi salutiamo Stefano e Nicotino e ce ne andiamo a dormire. Nico. Fai vedere quanto sei bravo Allora Questo è il biscottino, no? Seduto ti sei messo, bravo Vai, dammi una zampa Bravo Dammi l'altra zampa L'altra zampa Quell'altra lì L'altra zampa Allora L'altra zampa Bravissimo, amore Adesso vai a giù, Vai a giù. Adesso canta Bravo Adesso canta piano Canta piano Canta piano Bravo Adesso canta acuto Canta acuto, acuto, acutino, uh, uh. bravissimo. Adesso stai zitto. Stai zitto, bravissimo, fermo. Eh, stai zitto e fermo, zitto e fermo. Adesso prendi i fazzoletti, bravo. Dalli in mano a papà. No, in mano a papà. Bravissimo, sei proprio un bravo cane. Tieni, ti sei meritato il biscottino. Avete visto quanto amore ci può stare dentro un solo cane? Ciao belli!